I pistacchi contengono tanto ferro, ma non sempre riescono a essere una buona fonte di ferro. Vediamo perché. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Barpaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Nello scorso video abbiamo visto come sia possibile andare a vedere se un dato alimento contiene quel dato nutriente in quantità tali da poter essere sufficienti per la nostra necessità quotidiana. Oggi andremo un po' più nel dettaglio perché, eh, come abbiamo visto la volta scorsa, ci sono alcuni elementi nel, nei vari cibi che potrebbero ostacolare l'assimilazione di certi nutrienti. Inoltre, alcuni nutrienti sono di per sé difficili da assimilare. Ecco, il video di oggi cerca appunto di fare chiarezza su questo argomento dando delle informazioni utili che magari non tutti hanno, eh, non tutti conoscono. Prima di tutto parliamo dei fitati. I fitati mm, sono macromolecole, si chiamano così perché derivano dall'acido fitico, e presenti soprattutto nei cereali integrali e nei legumi questi fitati legano i minerali contenuti in questi alimenti e ne impediscono l'assimilazione corretta quindi se io mangio dei legumi per esempio senza aver eliminato i fitati purtroppo i minerali magari anche importanti, preziosi che contengono quei, quei legumi che ho nel piatto non riesco ad assimilarli quindi è come non averli mangiati però c'è un modo per poterli eliminare facilmente e per i legumi in particolare è anche abbastanza ben conosciuto. e Si tratta dell'ammollo. Mettere in ammollo legumi e cereali permette di eliminare facilmente i fitati eh, in modo tale da poter avere un alimento molto più nutriente rispetto a quello che potrebbe essere alimento crudo o addirittura secco. Per i cereali consiglio almeno 8 ore di ammollo. Per i legumi invece ne consiglio 12. In generale però molti cereali sono già stati trattati, quindi bisogna guardare l'etichetta. Se sull'etichetta c'è scritto di mettere in ammollo il prodotto, allora conviene tenerli almeno 8 ore in ammollo. Un'altra accortezza per avere il meglio ai nostri alimenti è quello di cuocere bene le uova. Oltre che per motivi igienici e salutistici, cuocere le uova è anche una necessità nutrizionale. In 100 grammi di uova ci sono circa 20 microgrammi di biotina che è una eh, vitamina del gruppo b molto importante per la nostra salute eh, il fabbisogno quotidiano di biotina è intorno ai 30 microgrammi quindi le uova sono una buona fonte di biotina eh, però contengono anche una proteina che si chiama avidina L'apidina ha la capacità di legare la biotina e quindi impedire l'assimilazione intestinale di questa vitamina. Eh, in passato addirittura ci sono stati dei casi di carenze importanti di biotina a causa appunto dell'apidina. Nel momento in cui però noi cuociamo le uova, la l'apidina viene denaturata, non è più attiva e quindi è incapace di legare la biotina e quindi riusciamo a, a assimilare questa vitamina. Infine parliamo del ferro. Il ferro è contenuto in molti alimenti, beh, ovviamente carne e pesce, eh, ma anche molti prodotti vegetali, ad esempio i pistacchi, o il radicchio, la rucola, o magari i fagioli. Considerate che nei fagioli borlotti e nei pistacchi a parità di peso c'è più ferro che nella carne di cavallo, quindi non sono fonti trascurabili, però il ferro è anche piuttosto difficile da assimilare. Se mangio solo pistacchi, mangio sicuramente tanto ferro, ma non ne assimilo molto a livello intestinale, al punto che se mangiassi la carne di cavallo ne prenderei addirittura di più, nonostante ne abbia di meno. Questo perché? Perché nella carne di cavallo, in generale, in tutte le carni e i pesci, il ferro è legato all'emoglobina. L'emoglobina è una proteina che il nostro corpo già conosce, quindi risulta per lui più facile eh, assimilare il ferro legato all'emoglobina all piuttosto che il ferro non legato ad essa come è invece nei vegetali. Chimicamente il ferro vegetale è più difficile da assimilare. Questa cosa si risolve abbastanza facilmente aggiungendo vitamina C al pasto. Quindi magari una spremuta d'arancia, oppure il condimento con il limone, oppure mangiare la frutta. Queste cose aggiungono vitamina C a quello che stiamo mangiando e rendono il ferro contenuto nei pistacchi, nei fagioli, nel radicchio più assimilabile e quindi rendono questi alimenti comunque una buona fonte di ferro in conclusione facciamo un esempio mettiamo caso che io voglia mangiare domani un piatto di fagioli cosa faccio? allora prendo i miei fagioli e li metto in ammollo per tutta la notte in questo modo io riesco a liberarmi di tutti i fitati eh, rendo quindi più disponibili eh, alla mia assimilazione tutti i minerali contenuti nei fagioli rendo quel piatto addirittura più nutriente di quello che è invece il prodotto crudo. Eh, il giorno dopo butto l'acqua da mollo, preparo i miei fagioli come voglio, li condisco come voglio, li mangio. A fine pasto mi mangio anche un paio di kiwi per aggiungere vitamina C e quindi poter assimilare anche il ferro contenuto in quei fagioli. In questo modo io ho eh, raggiunto due obiettivi. Primo, ho assimilato... Eh, tutti i minerali contenuti in quei eh, fagioli che, poi, che ho mangiato. E secondo, ho sfatato anche il mito che la frutta fa male dopo pranzo. E voi? Mangiavate le uova crude o poco cotte? Sapevate che i cereali e i legumi andavano messi in ammollo? Raccontatemelo qui sotto, voglio sentire le vostre esperienze. Io sono Giuliano Parpaglioni e se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!